buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c eh, e vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere al vostro sacro cuore ai vostri angeli all'arcangelo michele qual è il il gruppo di appartenenza più giusto per voi prima di iniziare facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze angeliche con l'arcangelo michele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 intenzioni parole ed azioni e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato aiutateci a radicare la nostra energia fino al centro della, della madre terra vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione dentro di noi intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo affinché possa entrare solo luce amore verità saggezza integrità bellezza guarigione solo luce amore più puro ed incondizionato grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie alla coscienza micaelica grazie gesù maria e tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica ok iniziamo a mischiare le carte vediamo eh, iniziamo col gruppo a vediamo che messaggio c'è per noi Gentilezza Gruppo A Gruppo B Intuizione Gruppo C amicizia vediamo ora le carte delle fatte cosa ci vogliono dire gruppo A creatività gruppo b è caduta subito guarda dentro di te gruppo c sensibilità ambientale vediamo le carte dell'arcangelo michele cosa ci vogliono dire qui, sono uscite due carte in questa situazione è utile pregare la tua guida interiore è vera ed affidabile sempre per il gruppo A gruppo B passa più tempo all'aria aperta un invito alla meditazione per il gruppo B vediamo il gruppo C Cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele attraverso le carte? Va qui. Lavoro di guarigione energetica. Okay. iniziamo la nostra lettura col gruppo a eh, mi raccomando gentilezza amore per voi stessi amore per la vita amore per il vostro corpo siate gentili con voi stessi e con tutte le persone che avete eh, intorno eh, rispettate la vostra natura sensibile eh, sii gentile con te stessa e con gli altri eh, parla con parole d'amore di gentilezza Va bene, come dire non vergognarti di essere così sensibile di essere così eh, empatico empatica eh, non, non vuol dire essere, non è un segno di debolezza è un segno di forza è un dono meraviglioso quindi dati una pacca sulla spalla abbracciati eh, dai amore a te stesso e a te stessa va bene questo ti aiuterà anche a riconnetterti con cosa con la tua intuizione con la tua creatività eh, è venuto il momento di portare fuori ciò che hai dentro ciò che eh, è la tua natura Creativa, vuole venire fuori, hai bisogno di esprimere la tua anima attraverso i tuoi talenti e le tue capacità. Per fare questo, devi ascoltare la tua guida interiore, la tua guida interiore dice la verità. Tu sei connessa, sei connesso, stai ascoltando bene ciò che te, la tua anima ti sta dicendo, abbi fiducia nei messaggi che stai ricevendo, abbi fiducia nella voce che stai ascoltando, perché quella voce cioè sei tu, sei la parte più autentica di chi tu sei veramente, nella tua completezza e nella tua totalità, eh, stai affrontando un momento un pochino difficile nella tua vita e infatti gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno invitando ad aumentare le tue preghiere, in questa situazione è necessario pregare, è necessario connetterti, è necessario eh, veramente stabilire una connessione autentica tra la tua parte umana e la tua parte divina, pregare ti aiuterà a risolvere gli ostacoli, le sfide e i problemi che in questo momento stai avendo in un aspetto o in più aspetti della tua vita ok passiamo al gruppo b anima infinita sei un'anima molto intuitiva la tua intuizione si sta sviluppando le tue preghiere la tua meditazione ti stanno aiutando a, a ricevere maggiori eh, informazioni dall'inconscio dalla tua anima dal tuo se superiore dai tuoi angeli eh, diciamo che si sta sviluppando la tua intuizione anche dovute alle energie molto potenti eh, che in questo momento abbiamo sulla terra va bene e tu sei un'anima molto molto sensibile per poter sviluppare la tua intuizione un invito potrebbe essere anche quello di praticare la lettura delle carte naturalmente con la protezione eh, imparare comunque l'arte divinatoria ti può aiutare a fare chiarezza eh, per ricevere risposta a quelle che sono le tue domande eh, L'invito è quello di credere nella tua intuizione qualunque cosa accada, credi in te stesso, credi in te stessa perché questa è la strada giusta, l'invito è proprio quello di ascoltare la voce interiore, di ascoltare la tua anima, di ascoltare quello che la tua anima e gli angeli stanno cercando di dirti, diciamo che un, un invito è anche quello di uscire nella natura, uscire nella natura ti può aiutare a sviluppare questa intuizione questa connessione la connessione con la madre terra ti riporta a uno stato di pace a uno stato di equilibrio ti aiuta ad eliminare i pensieri negativi ti aiuta a riportarti al centro direttamente in connessione col tuo sacro cuore anima infinita un invito alla, alla meditazione alla preghiera e alla connessione con te stessa e ad ascoltare ciò che l'intuito ti sta dicendo dicendo ok passiamo al gruppo c eh, diciamo che è venuto il momento di cercare anime compatibili a te anime simili alla tua vera natura angelica la tua vera natura di anima antica hai bisogno di trovare persone con cui confrontarti alcuni di voi hanno già incontrato delle persone interessanti delle persone con cui condividere le, le proprie le proprie esperienze, eh, vi può essere proprio anche una partnership lavorativa, una collaborazione, eh, assolutamente se ti stavi ponendo domande se queste persone sono giuste per te la risposta è positiva, hai bisogno di socializzare, hai bisogno di connetterti con anime elevate spiritualmente, sei molto sensibile in questo periodo particolare della tua vita, sei molto sensibile a che cosa? agli ambienti, sei sensibile al computer, cellulare alla televisione alla tecnologia quindi cerca di usarla con um, come dire con, um, con cautela ma uh, voglio dire se devi lavorarci o okay, che utilizza la tecnologia però cerca di staccare abbiamo visto che tutta la lettura di oggi è molto uh, incentrata sul discorso della meditazione del ritiro spirituale dell'allineamento spirituale della preghiera uh, nel ritrovare te stesso te stessa va bene sei molto sensibile hai bisogno di proteggerti chiedi aiuto a dio all'arcangelo michele di proteggerti energeticamente di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità perché questo ti aiuterà a, ad essere più forte ad affrontare meglio le tue giornate in questo periodo in cui sei particolarmente sensibile un invito è anche quello di fare delle sessioni di guarigione energetica ti possono aiutare a riequilibrare tila dove bisogno a livello fisico mentale emozionale e spirituale hai bisogno anche di affinare le tue capacità di guaritrice o di guaritore hai bisogno di frequentare dei corsi con dei maestri avanzati di livello dei maestri spirituali elevati che se in cui senti aver di aver fiducia in queste persone senti che questa è la strada per te. se ti stavi domandando se frequentare un corso di guarigione la tua strada ebbene la risposta è sì se ti stavi domandando se la tua missione è quella di servire la luce attraverso la guarigione energetica la risposta è affermativa ok bene anime infinite per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura eh, chiediamo agli angeli all'arcangelo michele di darci un messaggio importante Vediamo un po'. Hai finalmente la facoltà di esprimere ciò che era bloccato. È proprio il momento giusto. Quello più adatto per smettere subito di attendere e rimandare. Tutto ciò che era solo in potenza adesso può trasformarsi in, in vera e propria azione, basta cominciare subito, basta volerlo davvero. Bene, anime, infinite, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture. Angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta mi occupo di facilitare anche il logo ceiling logo ceiling è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola ed è in grado di aiutarci ad eliminare tutti i blocchi le paure i sistemi di credenze limitanti i traumi del passato tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere tutto ciò che ci sta impedendo di essere dei canali di luce puliti ok eh, e poi c'è il lavoro di riprogrammazione che ci aiuta ad allineare la nostra energia nella direzione dei nostri sogni e dei nostri obiettivi volevo anche eh, ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico di persona o a distanza attraverso le nuove frequenze di luce sono delle energie nuove presenti sul pianeta in grado di riequilibrare in tantissimi livelli eh, e presto inizierò il, percorso, il nuovo percorso di coaching eh, di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce ragazzi è da casa sono nove settimane imparerai tutto su sulla guarigione la guarigione in presenza la guarigione a distanza la guarigione con la foto la guarigione con lo sguardo la guarigione di liberazione tutti gli aspetti del riequilibrio energetico eh, assolutamente in nove settimane non c'è livello 1 livello 2 livello 3 come in altre tecniche questo è un lavoro molto completo molto potente alla fine di questo percorso sarà in grado di fare quello che faccio io chissà magari anche molto di più eh, ok va bene volevo devo anche ricordarvi che invece chi è interessato ad imparare a connettersi con gli angeli e con l'arcangelo michele il 21 di giugno inizierò il percorso di coaching online per imparare a connettervi con gli angeli è un percorso potentissimo è un percorso completo che vi aiuterà a connettervi con i vostri angeli e con l'arcangelo michele se siete interessati non esitate a contattarvi io vi saluto, vi abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao!